ancora una volta è il battista che, che in questa domenica ci presenta il percorso no? ci indica anche la metodologia da usare in effetti di fronte all'annuncio quello che abbiamo commentato domenica scorsa l'annuncio di conversione di cambiamento così di vita oltre che eh, appunto di sincerità e processo di sincerità, di autenticità. Adesso tutti si chiedono che cosa dobbiamo fare? È interessante no? quando qualcosa interessa, in genere quando no? si, si, si sente dire che c'è un prodotto che interessa, che c'è una situazione particolarmente così appetibile, che attrae, allora uno subito si chiede ma cosa bisogna fare, quale procedura bisogna attuare, che cosa bisogna realizzare per poterlo vivere fino in fondo, questo che ci viene proposto, no? È così che ci si dovrebbe chiedere, non dovremmo chiedere, ma cosa dobbiamo fare in fondo? Che cosa dobbiamo fare? È interessante ancora una volta la sinteticità e la concretezza della risposta del Battista. Chi ha due tuniche ne condivida una con chi non ne ha. Cioè si tratta di condividere, ecco, di cambiare stile di vita. Mentre ecco, anche in questo nostro mondo siamo portati a tenere tutto per noi stessi, a no? pensare alle nostre cose, ai nostri interessi, a coltivare interessi personali, perché sia salvaguardato sempre il bene, siano salvaguardati i beni personali, ecco il Signore ci chiede attraverso questo profeta di condividere. Del resto. Stiamo vivendo un tempo molto speciale per la Chiesa, che è il tempo del Sinodo, e viviamo la sinodalità con questo desiderio di condividere quello che abbiamo, quello che siamo, di mettere ecco, sul tavolo tutto quello che noi possiamo offrire all'altro, con sincerità di cuore e con umiltà ma anche eh, dare dignità al fratello che ci sta accanto diceva Don Tonino Bello a riguardo se tu vuoi eh, seguire Cristo no? devi prendere la croce lasciarti eh, coinvolgere dalla croce di Cristo però devi anche impegnarti a schiodare tutti coloro che sono appesi a quella croce e lo devi fare con questo spirito no? della condivisione no? Questo atteggiamento eh, così generoso e è, è solidale. Diceva ancora: c'è molta gente che ha eh, ormai sgonfiato tutte le ruote, usa proprio questa espressione, dottorino Bello, e non ne, neppure una ruota di ricambio. C'è molta gente che si sente avvilita, si sente disfatta dai problemi della vita. Il Signore viene a dire a tutti noi coraggio. Ecco, credo che condividere una tunica, condividere qualcosa di nostro con l'altro, specialmente con chi è nel bisogno, significa offrire una nuova opportunità al fratello eh, in difficoltà e, e, e significa in certo qual modo dargli una pacca sulla spalla e dirgli coraggio. Ecco, il Signore è con te. Il Signore ti viene accanto, tra l'altro, la presenza del Signore si rende plausibile, si rende visibile, si rende vera, autentica proprio attraverso, anche attraverso la nostra testimonianza. Buona domenica a tutti.